Parte 2, continuiamo. Stavo dicendo della Lira Calabrese, il modello diciamo, più avanzato, più professionale. Eh. E oltre ad aggiungere la tastiera, vabbè, ci aggiungo i vari preamplificatori, specialmente per chi suona in concerto sono indispensabili. Fondamentali. I preamplificatori che fanno l'interno dello strumento per amplificare lo strumento, eh, c'è l'equilizzatore, c'è l'accordatore. La tastiera, come ti dicevo, simile a quella del violino, ma un po' più larga, dove ci metto quattro corde, non tre. Ma sei l'unico a fare queste cose? Queste cose le faccio io, infatti sono venute due ragazze di Cosenza ieri apposta, l'altro ieri per la linea, per quella che avevo, e che ora mi dovrò ricostruire. Perché sono dei modelli avanzati che facilitano molto il musicista nel concetto, capito?